cosa è successo ah, ah. buon day benvenuti in questo nuovo video vlog oggi siamo nella vlog house e stiamo andando a prendere la colazione Perché sono senza colazione questi tizi è <ride> vuoto quindi ora prendiamo la mia macchinina si va a prendere la colazione mi raccomando lasciate già un bel mi piace e commentate con hashtag senza colazione Comunque andate date caso alla voce, sono ancora malato e poi mi sono appena svegliato, raga Ciao al supermercato, stiamo per fare la spesa Ma io non so dove si fa colazione cioè... Non sappiamo neanche cosa eh. dobbiamo prendere, cioè sappiamo che dobbiamo fare la colazione Poi siamo in a reparto scuola Ah, i piatti di plastica, così non si lavano <ride> ah, Questa sarà la mia colazione latte E questi sono tipo buonissimi Choco Crave Product placement, modalità online Tu lo sei preso? Sì. Biscotti Si sì, roba che, che rega? genica per colazione Vi dico che sono due giorni che usiamo lo spot <ride> Perché non abbiamo la carta di te Infatti tipo, Alec ha tutto il culo irritato, tutto rosso Che uomo di casa ragazzi Dai, La prossima volta vengo io a casa vostra A casa vostra, sono da solo a casa mia alla fine ci siamo messi a fare colazione a mezzogiorno e mezzo. Bella, oh, bella. Belle capelli, mi piace. È mezzogiorno e quaranta. E vabbè, però non pensavo che fosse così lontano. Vabbè. Vlog in the vlog, vabbè. ma messo in vlog anche io. No? Vai, bella oh. Che modello è? Boh, non lo so, sono modello dolce <ride> e Giusto per far vedere il casino che c'è qua sopra. È illegale. Comunque parliamo ne devo assolutamente tagliare i capelli, sta diventando illegali. Qua nella vlog house c'è pure la piscina recintata. Abbiamo appena scoperto che hanno scaldato l'acqua quindi abbiamo una... Cosa no! Cos'è successo? Se, se ti ho fatto male davvero sono felice. Prima che ti viene un segno rosso, li siamo proprio su. Dove? Oh, cazzo. What? Vai, vai mi sono ricazzo male ma sapete che vi dico sti c***o ok ragazzi se c'è qualcuno che vuole venire a vivere con noi commentate no ah, ah, ah, ah, ah. no sono allergico sono allergico all'acqua salata dopo questo bellissimo tuffo in piscina di sespo che adesso è lì che prende il sole stessi amici se la canta questo contro solo la metatrici cioè. adesso andiamo a prendere Rosalba in stazione con, sempre con la mia macchinina e arriveremo in, palesemente in ritardo poverino diciamo, ho cioè le mezz'ora per arrivare arriva fra dieci minuti quindi, vabbè. e dobbiamo ancora partire quindi vabbè bella raga siamo tornati ci uh, abbiamo 10 messo 10 tipo una vita quant'è che hai dovuto aspettare 10 stazione? ho aspettato dieci minuti dieci minuti? ah bella noi tipo eravamo paura di arrivare tipo mezz'ora dopo eh, perché tu dovevi arrivare ai 45, noi 45 siamo partiti Noi invece qua sciallo Sì, sta vedendo cosa del computer Ah, raga, incredibile C'è cioè Montesi, che si è addormentato prendendo il sole Cioè, tipo, a parte che prenderà un'ustione assurda Quanto è bello Adesso, tipo, io e Sespo facciamo un super prank Lo prendiamo e lo svegliamo in malo modo Vogliamo, tipo, metterlo sul trampolino E sta là poi tipo iniziamo a saltarli uno da un lato, uno dall'altro e lo svegliamo. Oh bella frate, Cioè è Monte che sta dormendo. Strano. Andiamo a fare un super male. prank frate. Che famo? No, lo svegliamo mettendolo sul trampolino. Ah oh, dai, eh, si... ma se svegliamo? No, dobbiamo essere tipo delicatissimo. Eh, fra... Vale, ci deve già Giusto, lo prendiamo di peso, cioè con tutta la sdraio Sperando che non si sveglia. In mezzo metro. <ride> e lo mettiamo sul trampolino e iniziamo a saltargli di fianco e lo svegliamo in malissimo modo. Sì, tutta la sdraio sul la, trampolino. La sì, quella. solo? Sì. Qui, no? Ma il che vada si sveglia. <ride> e lo buttiamo in terra. Eh, ma l'equipa butti in terra e ti hanno rialzato in faccia. No, così. No, raga. si sveglia, si sveglia, si sveglia Sveglia Montee, sveglia! Aglio... Boh! Le mani! Ah, oh, mi piace l'ordito! Ma che oh. Ah. Ah. Oh. Voi siete dei pezzi di ma oh. Ah di Ma oh. di... oh. oh. oh. ah, frate sei pazzo a addormentarti lì sotto il sole ma Non mi volevo addormentare Sei scioglio. più bianco della merda frate Super risveglio per Montesi Ma ah, beh, beh non lo prendi più il sole frate No no sta fuori <ride> Tag hashtag monteprencato hashtag va <ride> Questo è il primo prank che ti faccio Però sì. sarà tipo allora, uno della serie Cioè Eh preparati che Uno di una lunga serie mi Qua abbiamo i due cuochi altri master MasterChef Pazzesca visto Cos'è che cucinate di buono? Tieni buschetta Bruschetta Cioè il menù Ah qua è a 50 euro <ride> Oh siete cari raga Eh, a Milano è caro Allora abbiamo fatto colazione alle 12.40 E pranziamo alle 4.10 Onesto Adesso ci facciamo quante pizze fra? Una testa? Vai Comunque è proprio la vlog house Cioè siamo tutti che vlogghiamo Sempre a vloggare Allora io adesso cosa farò? Cioè io vengo a casa loro e fanno cucinare me Cucinare Vabbè, si fa per dire Facciamo queste due pizze Super giuse Vedi, vlog house, tu hai l'altro che vlogga, lo sto sentendo, eccolo lì Tutti a vlog house. Allora, due, metti un'altra, un frate Due, dato che lui bene. no, lui, non non vuoi, non lui. Non No, No, no, io no più. Sono salutare, ragazzi okay. Mi date. Salutare, abbiamo okay. fatto colazione. Ok, metti pizza. adesso, metti pizza. Ho comprato Alessandro. i piatti di plastica Perché non siamo capaci a pulire, esatto. quindi esatto. questi Ecco le pizze. Comunque, raga, siamo passati da, tipo, Sespo, che stava a casa mia Adesso io che sto a casa sua e io cucino. Però anche a casa mia cucinavo io. Allora ah, raga io ho messo le pizze in forno. L'altro è lì spaparanzato sul divano. Bella vale. Cosa facciamo qua? Noi ci alziamo, c'è un colazione a mezzogiorno, Monte. vlogghiamo, mangiamo alle 4, Monte. Vlogghiamo, Monte. Vlogghiamo, mangiamo alle 5, mangiamo. vlogghiamo, mangiamo alle 6, vlogghiamo. vlogghiamo e poi dormiamo E poi vlogghiamo anche mentre dormiamo tipo, ecco raga, pizze pronte, chef sesco io le ho infornate e lui le ha tirate fuori, cioè tipo lavoro di squadra quindi ora si fa mangiare possibilmente senza farle cadere. Ah, raga ma che problemi avete? No, pizzicato sono crude, no però è crudissima, ecco, è, è, è, è perché stavo dicendo le Mettimelo alla natura. Che belli che siete. Faccio i quanti palleggi ci sono? Pimpa! <ride> no, raga, il cane. No, ma cosa è che ha stai pe pulendo? È per terra. E se ne va come se nulla fosse. E niente, raga, adesso stiamo cazzeggiando. Sappiamo cosa fare. Link del merchandising, che mi raccomando, in descrizione. Comprate tante felpe che inizia a far freddo <ride> E c'è anche il 5% di sconto Se vi iscrivete alla newsletter Quindi approfittatene Niente ci ha già rinunciato Dai proviamo un coltello oh, Bruno ne <ride> vuoi. Che schifo No <ride> cazzo, Ma ragazzi, che riso sono riuscito a fare Provati poi a girare il piatto Vedi se resta attaccato Vai Ok raga Mi lascio vedere perché sono un mago Guardate Eh però se cade Faccio veloce Fallo sulla lavandino okay. Wow Oh No, no. Ma io ti voglio vedere pulire tutta sta roba Eh io penso buttare Ma io mi hai fatto la tipo, eh, una perché quantità perché per <ride> Per 10 persone Lo faccio tanto così avanza E lo mangio altre volte no? Però fa schifo adesso in questo momento Senza parole ragazzi allora, vai, gli, va gli va insegnato un po' di roba Devo insegnare io a cucinare raga Comunque niente Ora ci facciamo un bel giro Vi faccio vedere Qua c'è la piscina se faccio vedere un po' Cioè tipo il perimetro della casa è cioè, tipo un gigante, guardate che bello tipo e lì c'è una scala che abbiamo usato per un video e niente comunque questo vlog termina qui Mi raccomando lasciate un bel mi piace Commentate con hashtag petacolo Spero vi sia piaciuto Se vi siete iscritti al canale durante questo video Quindi siete nuovi iscritti Come al solito commentate con hashtag Nuovi iscritti vi metterò a cuoricini E commenterò per darvi il benvenuto Comunque ragazzi seguitemi su instagram Giuseppe trattino basso trattino barbuto Ve lo lascio qui Perché pubblico un sacco di robe E siamo quasi a 300.000 Quindi dovete tutti andarmi a seguire Noi ci vediamo al prossimo video Bella